e con le sue scelte sta negando salute e mobilità ai cittadini del sud-est Milano. Su Befana, lascia il carbone del comune che prospetta di DRT come Ha, ha, ha,